<ride> Ciao bambini, Ciao. benvenuti in questo nuovo video. video. Benvenuti alla mia cucina. La tua cucina? Vendiamo con la cola. Sì. sì. Poi, Vendiamo. non devi, dobbiamo scriverlo. Vendiamo ora. pane. Pane. Pane. Ora, pane. Quindi un negozio di, di alimentari. Sì, Beh, tipo questo. Allora, ora cucineremo. Quindi è una trattoria per animali. Perché cucini, Sara? Martina, unicornina spaghettina. Wow! Ce le presenti le tue bambole? Ce le fai vedere, Sara? Wow! Lei scommetto che è unicornina. Ok, poi c'è spaghettina. Martina. Ah, Martina. Wow! C'è i capelli azzurri, quasi quasi me li faccio anch'io azzurri. E poi Vai. chi dici c'è? Eh Spaghetti, wow! Allora, cosa le prepareresti alle tue amiche o bambolotte? Come le vuoi chiamare le tue le sue amiche? Allora, facciamo il menù. Facciamo il menù. Sara scrive. E intanto che Sara scrive, Davide vi dice Tu invece hai chi che deve mangiare? Al mio cane. Sì. Che già li vedete là? Sì. Adesso vado io farle mangiare. Presentaceli, eccoli allora, qua. Allora lui si come si chiama lui? Emea? Emea? Ok, quindi è un maschietto. Emea. No, è una femmina. Que no, è un. è un maschio? Ah. Questo sono, sono quello dell'asilo. Sì? Lo chiami Davide? Non è il mio nome. Ma non no, so come si fa cerchiamo, cerchiamo dei nomi per questo animali. Tu, ah, ah, questo è il mio amico Eh. Questo pure, pure questo grande. E come si chiama questo? Non è Come il cane della zia Mary, come si chiama? Lu? Luna, la chiamiamo Luna? No, non è non è uguale il nome. Eh, eh. si chiama Luna con il cane della zia Mary. Eh. Il cane di Michelino ed Emma. Allora... Se no c'è Peggy, il cane di Martina. No, no, no. C è, c è. Allora, questo sì un altro nome. Si chiama... No, lui gli altri nomi diversi. No. Si e chiama no. Dog. No. Si chiama, si chiama Max. No. Si chiama Jolly no. Si chiama Domenico Mi no, tu... brava Domenico Come tuo papà eh, no. Evviva Allora no. C'è questo Sì. Che più sta dormendo Sta dormendo quindi non ha fame ha fame Ha fame Domenico adesso c'ha gli occhi aperti. Eh, ma ha detto che stava dormendo Ma cosa fai? Ci prendi in giro? Ah, stavi scherzando allora, allora. guardate li faccio, vai avanti cucina per il vaso, pollo bravo pollo arrostito. il pollo al forno Se volete il pollo arrostito beh insomma va bene sia per, per noi che per il cane eh. o no allora. ma non c'è solo metà testo le olive nere no quello è l'uva l'uva l'uva ma poi al cane si può dare papà si può dare al cane l'uva no no, no lo fai star male cosa si può dare papà al cane da mangiare? Croccantini croccantino noi non ce l'abbiamo ma come no? Non ah, devo, devo scrivere dai ci abbiamo il pollo allora intanto che Davide scrive intanto che Davide scrive io voglio sapere da Sara negli ingredienti cosa stai preparando? pollo che poi non è un ingrediente frutta. è proprio un preparato ormai il pollo dai della frutta Vabbè, dopo lo faccio. Ok. Dolce? dolce, Sì. Pizza. Sì. Salata e insalata. Sì. Insalata. lo In salata, Ok. Sì. In... E poi cosa preparo? Un panino. panino? Ok, quindi il panino come glielo riempi? Eeeh. Come... come lo vuoi riempire il panino? Insalata? Sì. Allora, pomodoro, sì. però non ce l'ho. Certo che ce l'hai, c'hai tutti gli ingredienti, là. Ah! Allora, ora tocca. Allora, amici, io faccio la mangiare prima, prima, prima, Ho le carote. Sì. O poi ci metto del peperone. Sì. Perché lo posso mangiare loro. Ma non possono mangiare i peperoni, cani! <ride> ma voi ma tu come? Ah ma mi... no, stavo scherzando sono i croccantini. Mamma mia! Allora Sara, adesso oltre ad aver scritto quello che tu vorresti preparare per le tue amiche guardiamo nella dispensa cosa abbiamo avanti dai su guardiamo nella dispensa aspetta che metto a posto ok Sara ha già scritto Dai invece cosa c'hai in mano allora il parino che mi stava dando un bagnante ma che perché so farina la nutella? Aspetta. Come potete vedere, vabbè, a parte che Davide è piccolo. Ok, ci metto Povero animale, povero animale. Vabbè, no, non ho scritto con cantini, quindi sei salvo. Allora, Sara, inizia a cucinare per le tue amiche, vai. Allora. <ride> Mamma, allora il pesce lo deve fare a gatto. Cucina il pesce per il tuo gattino. Allora, allora, una uguale. Senti come? Sembra che sbuffa il tuo gatto. Allora, miagola, miagola. Allora. Devo chiudere qua. Ma dai, a sete la, la di, Sa una, una. Ma di Sara. Ma l'amica di Sara a sette. Eccoli, diamo qui. No, quella lì. Dopo te la passa, dopo te la passa. Oh, sì. <ride> Ah, trova la pizza sana per la tua guida, eh, eh, eh, eh. Aiutami a cercare la pizza, no. ciccio pasticcio. Due eh, eh, eh, eh, eh. pezzi: cucina, mettila dove si allora, mette, dove la metti in forno. Allora, eh, pronta la pizza? Sì. sì. Quasi? Eh, no, è, è pronta. Ok. Allora, mettiamo la pizza. Ora io taglio. E poi il pollo l'hai messo nel forno che eh, l'altra tua amica? oh no, mi ha messo nel forno sto facendo l'insalata ah, ah ok, sta preparando l'insalata lo con il limone brava insalata, Sara limone. e il pomodoro ah, sì. eccolo, non è un pomodoro allora, certo. sta accusando quello che una cucina sgangherata, mi sa però, eh. Allora, guarda, Perché dici sgangherata? Guarda quante cose c'ha, non ne hanno più di me. Oggi non sapevo come cucinare Questo il pollo l'olio per metterlo Se sapevo andavo a così ci fanno anche compagnia a noi o no? Allora, sì. il mio cane deve stare qua il mio cane ti vuole bene aspetta ma ha sbagliato qui andava la pizza questa andava qui è vero la pizza si mangia con le mani dai poca, dai che vuoi ah, almeno no è meno... ah, no il fuoco ha sbagliato quando finisci la scuola ah, Il gelato si scioglie vanno a mettere in frigo prima devono mangiare la pizza il panino l'insalata Metti in frigo chi vuole questa ciambella al cioccolato C'è che vuole la ciambella al cioccolato ci ci sì, Sara la vuole Sara no no no no È per la mamma Gnam gnam, questa la mangio Gnam gnam no no no no A Ti vuole mettere Questa? Tutto io, ma no! Ehi, hey, mi fai fare ciccia? <ride> no, niente, niente. Allora, a una le diamo al mandarino Sì? Delle patatine, perché non no? gliele dai? No, no, che ne no, ho no, fatte no, tante. Abbiamo la pannocchia, sì. su, mettiamo subito i la cani. Ma Davide non doveva fare mica da mangiare i suoi animali? Eh. I suoi animali stanno morendo di fame. Eh, ecco adesso... Guarda, mettiamo no. il bel pollo. No. No. Dai, il pollo, faglielo fare a, a Davide per i suoi animali. Sono tantini, hanno Perciò... tanta fame. Oh. dai dai dai devi mangiare il tuo cane ah, dai terosa, la terza, la terza, la terza. Ma secondo me, dai cani ah, no, ah, no, mi... ah. cucinarle. Cucinarle. dai dai dai dai dai dai dai dai dai mangiano dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai Cucirle? dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai in cucina! dai dai dai dai No, nel dai Le dai dai dai dai No, sono sì. tutte le fragole Devi sciacquare no, eh sì. no, no, no. Vai, sciacquarle, vai sciacquarle Allora ora devo fare la... Io faccio la frutta di me Vai Sara sciacqua le fragole E devi rimetterli sullo zucchero di nuovo Ah, le caramelle Allora il sale Il sale Questo è il bis tempo... Mangi un new snack E quelle qua al cioccolato, quanto è buono, ognuno allora, li ammigliamo. per lei le patatine, metto qua. Papà, a te non ti ha dato niente da mangiare? <ride> niente, sono ha dieta. Come cani? Perché a quanto pare Davide mica sta facendo ti mangiare. Ti do to. Grazie. Adesso mi briamo. L'acqua santa. Sara ha preparato un vero menù alle eh, sue amiche, eh, però eh. Cosa hai preparato alla tua amica Unicornina? Ho preparato un'insalata. Sì. Una porzione di limone okay. e una porzione di pomodoro. Ok. Una forchetta. Con la forchetta giustamente <ride> mangiare l'insalata. E l'acqua. E un bicchiere d'acqua. Poi la tua altra amica cosa sta mangiando? Uh, pa le patatine. Sì. A Sì. E la pizza e la pizza è buona e l'ultima? ha allora. mangiato una pannocchia ma sono una pannocchia? no Cosa due! Ne aveva... le aveva due no? ho capito ma Sara ma loro due mangiano una mangia sostanziosa perché è andata da McDonald's e le hai fatto patatine e pizza l'altra vabbè vegetariana e l'altra sono pannocchie? <ride> ma che tristezza chi mangia così, dai! Allora, il un pollo, qualcosa! Voi amiche, voi bambine dovete mangiare di tutto, o oh, no papà? Eh certo. sì! Pannocchia! Davide, cosa faresti mangiare all'amica eh, di Sara? No, è per la mamma la Coca-Cola! Ok, la Coca-Cola chi è che la dai, dalle della Sara! No, ma... Eh. Allora, questa è la la cola! Oh... Gliela diamo a lei. Questo è piccante per te? Guarda. Io mi a lei questa sostanziosa. Ah, da non mangiare niente. Ah, ma, vabbè. Allora, mangia un panino, c'è un panino. Ce mangiamo. La carota e le pannocchie. Il ketchup. Il ketchup qua per, per la tua amica Serpentina, ah, lì okay. che si chiama. Chi non vuole uh, cornina? Con i cornini. Quindi Sara Fatto, preparato un bel menu, quindi ma le hai invitate tu o sono venute nel tuo ristorante? Sono venute lei, loro. Sono venute loro? E quindi cosa, cosa che ha detto papà prima? che pagare. pagare? Ma eh... Cioè, ma scusami, tutto questo ben di Dio sì. avrà un prezzo? No. No? L'avrà. Ma? L'avrà, ma? ma io non le faccio pagare. Perché sono tue? A Ah, bene, bene. Ma Davide? Amiche. Allora. Questo è per te. No, per me no, tu devi dare allora, da mangiare gli animali, o basta, perché sennò la mamma ingrassa. No, allora Davide, tu hai preparato da mangiare i tuoi cani? Eh sì. Questo per me, miei animali. Sì. lo mangio tanto. Ok. Allora, lo metto nel forno. Ah non, si sta Perfetto, non si stava la verdura. C'è l'altro forno? Perfetto. Vai in cucina, vai in cucina, la cucina più grande, vai. Sì, ma le carote è oh, così okay, eccole Venga okay. la cucina più grande e cucina le carote Ok Faccio okay. Perfetto Faccio un'altra cosa Sì, intanto fai un'altra cosa okay. Io faccio il caffè Ok, magari per le amiche di Sara Sì, preparagli un caffè Prepari anche un tè, le amichette di Sara eh, certo Dai, preparati il tè magari, magari a casa la mia cosa mancia il ketchup Sara ok dai dai a mangiare adesso che è pronto che c'hanno fame questi animali vai dai Davide mangiare... ok questo per l'amica di Sara e te grazie sono pronte le cose nel forno si sì. dai allora date a mangiare che sono affamati io le devo dare a loro va bene dai, Uno, lo, lo dai. L'ultimo è da lui, ma manca l'altro. Eccolo lì, è si è avvicinato perché c'è tanta fame. E guarda, ma lui è grande e deve usare questo. Va bene. Giusto, per povere, Giusto bravo, bravo. Ah, è caduto. No, è perché c'è tanta fame. Dai, fallo mangiare. Miam miam miam miam miam. E la guarda dove siamo mandare? Miam miam miam miam. mangiato bravo allora vuol dire che hai cucinato bene adesso se lo coccola un pochino ok forse. lui e il tuo nel frattempo Sara gioca lui. con le sue amiche allora bimbi siamo arrivati eh, verso la fine del vostro pranzo di quello che avete cucinato più o meno hanno mangiato tutti più o meno vero Davide adesso eh, cosa eh, diamo ai vostri ospiti il do il do c'è Gelato? il gelato! Ma non posso mangiare il dolce? E' certo! Vai Sara, tu invece cosa le dai alle tue amiche? Il gelato! Sì? Eh, questo è il Questo è il gelato! al cioccolato, lei invece come lo mangia il gelato? Ah, la fragola e lei la Wow, che bontà! Devo dire che Sara le ha servite molto bene le sue amichette! Eh, l'ha finito! la pallina rotola di là <ride> allora l'è è caduto più che l'ha finito e tu davide cosa stai facendo? L ha finito l hanno finito Mamma mia, lo volevo anch'io il gelato, verso sono mangiate le vostre ospiti. Quindi la cucina chiude? Poi continuiamo a giocare perché Sara qui sta partendo con le sue amiche, a quanto pare, anziché gelato si è bevuta una bottiglia di vino. Davide no. ha fatto svenire i suoi animali, dovevo portarli dal veterinario perché adesso stanno male. No, la prossima volta però io suo dottore. Fai il, il dottore. dottore. Allora amici, bambini, siamo arrivati al termine del nostro video, quindi cosa chiediamo ai nostri amici? Di iscrivervi al canale, mettere un like e ci vediamo ciao, al, prossimo. al prossimo video. Con il dottore. Col dottore, quindi prossimo video faremo il dottore. Ciao, ciao bambini, ciao ciao!